Simona Ventura tradita da Stefano Bettarini? La foto con Mara Vignet. Bettarini abbraccia Mara Vignet, la nuova alleanza turba Simona Ventura?. Nel nuovo numero di Chi sono uscite oggi delle foto che ritraggono Stefano Bettarini insieme a Mara Venietta, fin qui nulla di strano, se non fosse che lui è l'ex di Simona Ventura, mentre Mara è attualmente la suocera dell'ex conduttrice di Selfie e le cose cambiano. Mara è infatti sposata con Nicola Carraro, il cui figlio è il fidanzato di Simona. Inoltre, come tutti saprete, sembrerebbe non scorrere buon sangue tra le due donne, tanto che le due nonostante facciano parte della stessa famiglia non si incontrerebbero da molto tempo. Le foto pubblicate sul settimanale di Alfonso Signorini mostrano comunque una certa affinità tra Mara e Stefano, i due, come è stato scritto dal giornalista, si sarebbero incontrato in una rinomata pasticceria milanese insieme ai rispetti compagni e proprio in quell'occasione si sarebbe scambiati un abbraccio, insomma, è nata una nuova alleanza familiare? E cosa penserà di questo nuovo rapporto Simona Ventura?. Mara Venier insieme a Stefano Bettarini, cosa ne pensa Simona Ventura?. Bettarini, in seguito allo scandalo avvenuto l'anno scorso al grande fratello Vip, avrebbe recuperato i rapporti con Simona Ventura, la quale però non vedrebbe di buon occhio la suocera Mara Venier, Stefano avrebbe quindi girato le spalle all'ex moglie incontrandosi con la Venier. In realtà tutto può essere possibile. Nonostante la serenità ritrovata tra i due anche per bene dei loro due figli, Bettarini sarebbe comunque liberissimo di frequentare chi vuole, anche perché sia lui che Simona si vedono molto raramente. Inoltre, l'avventura avrebbe attualmente altri pensieri per la testa, recentemente sono infatti uscite numerose notizie riguardo alla crisi con il suo fidanzato Gerò. Il primo tra tutti era stato proprio Chi, il quale aveva reso nota un'intervista che la bionda conduttrice aveva fatto proprio per il giornale, in cui lasciava intendere che qualcosa non andava con il suo compagno. In seguito persino Stefano aveva dichiarato che secondo lui erano solo voci infondate, mentre Simona palesava sui social il suo amore per Gerò, ricominciando a pubblicare foto insieme a lui. Attualmente Stefano si starebbe godendo la sua nuova fidanzata Nicoletta Larini, la quale avrebbe conosciuto durante quell'occasione anche Mara Vignet. L'ex opinionista dell'Isola dei Famosi è invece sposata con Nicola ormai da anni e in questi giorni si sta preparando per il suo ritorno in tv con Tussicu e Vales, previsto per sabato 30 settembre.